perché effettivamente io vi parlerò di diritto d'autore, in generale di opere letterarie, anzi come vedremo alcune norme non fanno neanche distinzione, quelle soprattutto legate proprio agli utilizzi, eh, legati, gli utilizzi per le persone con disabilità di SA, eh, non fanno distinzione di, di, di tipologie di opere, parla di opere dell'ingegno in generale, però è chiaro che parlando eh, principalmente di didattica, di attività di studio, eh, siamo, eh, siamo nel... nel il seminato, dell'editoria, quindi dei libri, ma non solo libri in senso tecnico, ma anche articoli, siti web, dispense, eh, linee guida, testi normativi e via dicendo. In questa mia presentazione vi farò vedere appunto il punto, il punto di vista del diritto, Mh, avendo circa 25 minuti non di più, ehm, non vi do una panoramica così completa, però vi do almeno le norme di riferimento, questo non è poco, perché già in questi giorni mi sono messo a preparare la l'intervento e mh, ho dovuto un attimo eh, far passare siti web vari fonti con eh, le norme e mi sono accorto che non è così facile trovarle e quindi già il fatto di avere in un'unica presentazione slide e in un unico commento di circa 25 minuti il quadro normativo spero che sia di aiuto, quindi abbiate pazienza, le mie slide sono molto diverse rispetto a quelle ad esempio che fa Andrea e rispetto al, anche alle sue lezioni qui c'è anche la, la, la, la parte informatica in cui lui mostra le eh, cose, cose che si possono fare con degli strumenti da parte mia abbiate pazienza invece ci saranno delle slide molto più classiche con alcune delle norme delle norme da commentare la prima, la prima, allora vediamo. La prima è questa immagino che si veda no? Andrea tu sei d'accordo su questa slide tipica slide con norme <ride> oh, ecco. eh, eh, lo faccio perché in realtà era una provocazione da far capire come spesso ai convegni di avvocati questo succede No, slide con eh, un testo normativo che viene eh, spesso scansionato quindi questa, in questa slide non troverete nemmeno il testo ma è addirittura un'immagine che io ho screenshotato l'ho messa anche un po' storta perché succede spesso ad esempio con le sentenze le sentenze eh, eh, vengono da, da, da, da, delle, da degli scan o a volte da delle fotografie fatte presso le cancellerie dei tribunali e vengono sbattute in una slide quindi invece vi prometto che le mie slide da qua in poi saranno più che altro così spero che siano già un po più, eh, questa sia già un po' più accessibile, questo è testo vero, eh, è un carattere abbastanza sobrio e questo slide ci serve per capire in che ambito ci muoviamo, nel senso che quando abbiamo il diritto d'autore non è che tutti hanno ben chiaro eh, di cosa si tratta, eh, l'articolo 1 di questa legge, che è la nostra legge italiana sul diritto d'autore, una legge molto antica che poi è stata più volte aggiornata, quindi non è, non è del 1941 uguale a se stessa dal 1941, ma appunto è del 1941 come origine e poi è stata eh, più volte aggiornata. Questo è il primo articolo che ci spiega più o meno di cosa si occupa il diritto d'autore. Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo e la forma d'espressione aggiunge poi il secondo comma che sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie nonché le banche di dati che per la scelta a la disposizione del materiale costituiscono creazione intellettuale dell'autore. Noi in che ambito siamo? Siamo più forse nelle prime righe di questa norma, nel senso che opere dell'ingegno di, eh, no? dell di carattere creativo è la dicitura più generica, l'opera dell'ingegno di carattere creativo è l'oggetto di cui si occupa proprio il diritto d'autore italiano. E che appartengono a questi campi, che sono i, campi della, i principali campi della creatività umana. Gli esempi che faremo oggi sono ovviamente legati, più altro alla letteratura, perché ci, ci dobbiamo occupare, soprattutto negli esempi che farà Andrea, di trasformazioni e accesso ai testi, e quindi parliamo di opere letterarie. Opere letterarie in senso estremamente generico, eh? non è che si parli solo di letteratura, ma proprio anche di manuali, di testi, come appunto, articoli scientifici dispense, testi, testi scusate, giuridici come i, le norme, quelle che vi sto facendo vedere, o le sentenze. Um, il diritto che entra in gioco, cioè la legge poi prosegue, la legge sui diritti d'autore facendo un elenco dei diritti esclusivi, cioè i diritti che appartengono all'autore in via esclusiva, vuol dire che attraverso questi diritti l'autore può escludere altri soggetti, altre persone dallo sfruttamento della sua opera. È quel concetto di diritto esclusivo. E quello che entra in gioco eh, nel, nel, diciamo, nel tema del, del nostro seminario è proprio il diritto previsto dall'articolo 18, che è quello che riguarda l'esclusiva le, di fare modifiche, di apporre modificazioni o modifiche alle proprie opere. Appunto l'articolo 18 della stessa legge, legge 633 del 41, riserva all'autore il diritto di introdurre alle sue opere qualsivoglia modificazione, come ad esempio le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una, da una in un'altra forma letteraria o da artistica, le modificazioni, oppure introdurre aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, eh, oppure gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale. Eh, ci sarà da fare una riflessione, forse dopo la farà meglio Andrea o la faremo insieme: se le eh, trasformazioni operate in automatico da un software, come quella che sta succedendo qua alla destra dello schermo. no? C'è una trascrizione dal vivo di un'opera letteraria che è la mia lezione, cioè questa mia lezione se venisse trascritta, questo mio intervento, un seminario venisse trascritto, diventerebbe poi una sorta di articolo, di dispensa sul diritto d'autore, no? sul diritto d'autore legato alla disabilità e quella è un'opera letteraria di cui io ho il diritto esclusivo, perché io sto parlando a braccio, quindi in questo momento sono autore di questa opera letteraria che però io sto… Eh, creando dal vivo, sto creando in forma orale, ma nello stesso tempo è letteraria perché può essere trasformata in parole e quindi anche se resa in forma orale diventa un'opera letteraria. E eh, sarebbe interessante fare una riflessione di questo tipo. La legge ovviamente la legge italiana sul diritto d'autore non ha pensato, non arriva a questo livello di dettaglio compre a comprendere, cioè, con delle norme che riguardano le trasformazioni fatte eh, da alcuni software come quelle che ci mostrerà Andrea dopo. Eh, sappiamo però questo, sappiamo che tendenzialmente c'è sempre un copyright ovvero questo è uno schema che io utilizzo spesso nelle mie, nelle mie lezioni io faccio corsi di, di formazione molto introduttivi sul diritto d'autore e a un certo punto dopo aver spiegato come, come, quali sono i tipi di opere quali sono i meccanismi con cui un autore acquisisce i suoi diritti arrivo a questa slide che eh, spesso intitolo ehm, copyright closed by default oggi l'ho intitolata c'è sempre un copyright perché tendenzialmente è così ovvero la regola, come vedete qua alla sinistra del, dello schema, la parte arancione, la regola è che quasi tutto sia sotto copyright, e ci piaccia o meno però eh, le opere creative, visto che il diritto d'autore scatta automaticamente, hanno sempre il diritto di qualche autore o editore, autore se, se l'autore ha pubblicato direttamente lui l'opera, editore o altri soggetti come produttori discografici, produttori cinematografici. Cinematografici vi dicendo se l'autore poi ha ceduto questi diritti per farne delle rielaborazioni, per fare una pubblicazione. E quindi l'utente, l'utilizzatore di queste opere deve comportarsi tendenzialmente come se ci fosse un copyright e quindi deve chiedere il permesso a qualcun altro, deve chiedere il permesso al, tito al cosiddetto titolare dei diritti, che è quella persona, quel soggetto, quella casa editrice che compare di fianco al cerchio, alla C cerchiata che indica il copyright. A meno che, come vedete, siamo. In quel, arriviamo in quel punto in cui il diritto d'autore finisce, termina, scade, perché la legge prevede che a un certo punto il diritto d'autore cioè non sia eterno e quindi l'opera a un certo punto diventa di pubblico dominio, cioè diventa patrimonio di tutti, diventa patrimonio dell'umanità, diventa patrimonio culturale dell'umanità e quindi eh, da quel momento non devo più chiedere il permesso a nessuno, ad esempio io non devo chiedere il permesso ai, agli eredi di Giuseppe Verdi per suonare un un brano della Traviata, non devo chiedere il permesso alla casa editrice di Carducci se voglio eh, fare una, una raccolta delle sue, delle sue poesie migliori, perché quegli autori sono morti da più di 70 anni, quindi le, sue, le loro opere sono cadute in pubblico dominio. Però ecco, questa è la regola, cioè diritto d'autore sempre, tranne quando l'opera è caduta in pubblico dominio, si crea una situazione sostanzialmente binaria, bianco o nero, o tutto, o tutto tutelato, o tutto non tutelato, insomma è una situazione che non, non aiuta molto, perché è molto rigido come approccio, per fortuna la legge come vedete dall'altra parte della slide ci ha già pensato, cioè il legislatore ha già capito che, infatti cambio il titolo della slide, la slide rimane sostanzialmente la stessa, ma cambia il titolo, c'è cioè un copyright virgola però, però per fortuna un ci sono una serie di eccezioni, il legislatore ha già previsto che ci, possa essere, ci possano essere esigenze di libero utilizzo e quindi eh, diciamo, ci possono essere delle esigenze che eh, fanno andare il diritto d'autore in secondo piano rispetto ad altre esigenze e tra queste c'è proprio quella della, diciamo, della, della fruizione da parte di soggetti deboli, di soggetti svantaggiati come i portatori di handicap che appunto sfruttano quelle che vengono chiamate libera utilizzazione, con una parola tipicamente giuridica, Andrea mi prende in giro su questa, su questa parola, utilizzazione, quando si potrebbe usare utilizzo, è tipicamente da linguaggio giuridico, come modificazioni al posto di modifiche, abbiate pazienza, è così. Ehm, vedete che qua a destra nell'ultima gamma dello schema ci sono anche dei casi di libero utilizzo che invece sono stabiliti dal titolare dei diritti, quindi non è il legislatore che manda in secondo piano il copyright, ma è il titolare dei diritti che potrebbe essere l'autore, ma potrebbe essere anche l'editore, il produttore, che sceglie autonomamente di rilasciare le sue opere con un, in un regime più libero, in un copyright più elastico potremmo dire, e lo fa utilizzando le famose licenze creative commons. Il, il simbolino che vedete qua non è un errore, non è una doppia C, è, è proprio CC sta per creative commons, e il cerchiolino richiama un po' la, la, la C cerchiata, solo che appunto le C sono due, e questo simbolo ormai è diventato evocativo di una maggiore elasticità del diritto d'autore, una maggiore ehm, libertà nell'utilizzo. Quindi la prima, prima soluzione potrebbe essere quella di andare a cercare materiali che sono sotto licenza Creative Commons. La rete è piena, eh, ci sono tantissime eh, ormai case editrici, tantissime articoli, eh, riviste scientifiche, tantissimi autori che per loro libera scelta rilasciano i loro contenuti con licenze libere e quindi quella è una soluzione. Io stesso sono uno di quelli, vedrete che alla fine di queste mie slide c'è proprio un disclaimer che dice che queste slide sono sotto licenza Creative commons, lo, il video che realizzeremo sarà rilasciato sotto licenza Creative commons, però purtroppo quando dovete usare un manuale, dovete usare un, un libro di testo, dovete usare eh, una dispensa che invece è stata fornita senza una licenza libera, questo ahimè a volte eh, diciamo statisticamente... Eh, è ancora il caso, il caso più presente, e allora in quel caso l'unica possibilità è o chiedere il permesso all'autore, cioè torniamo nella regola, di volta in volta dobbiamo contattare il titolare dei diritti, oppure dobbiamo far leva, possiamo far leva su un caso di libero utilizzo stabilito dalla legge. Non li, oggi non li vediamo tutti, ci sono, se volete, dei miei corsi, delle mie le mie presentazioni sul mio canale YouTube che fa tutto il dettaglio di questi, di questi casi, vedete sono dagli articoli 65 seguenti, cioè ogni articolo prevede un caso di libero utilizzo, cioè casi in cui diciamo, si creano delle aree franche in cui il diritto d'autore va un po' in secondo piano rispetto ad altre esigenze, ad esempio proprio quella di libertà di insegnamento, libertà di, di ricerca scientifica e via dicendo. Noi siamo esattamente qua, cioè l'ambito... Il campo in cui ci muoviamo in un, in un seminario come quello di oggi, relativo all'accesso ai testi per questioni di disabilità o di DSA, è sfrutta proprio uno di questi articoli, che come vedremo è l'articolo ehm, 71 bis della legge sul diritto d'autore. Eccolo qua: l'articolo 71 bis della stessa legge è l'eccezione al diritto d'autore per eh, rivolta ai portatori di handicap e a sua volta, come vedete ho messo un asterisco, riprende un'eccezione che era prevista in una direttiva europea importantissima, la direttiva 2001-29 CE è una delle principali eh, direttive che hanno eh, diciamo, innovato il diritto d'autore negli anni 2000 e hanno fatto in modo che gli stati membri dell'Unione Europea avessero un set di regole st diciamo, eh, standard e eh, eh, eh, armonizzate tra loro, tra queste c'era proprio un articolo 5.3, e, e invitava eh, gli stati membri a fare delle norme nazionali che prevedessero questa eccezione. Ed eccoci qua, quindi il legislatore negli anni successivi ha proprio introdotto nella nostra legge questo, questo articolo. Dice che ai portatori di particolari handicap sono consentite per uso personale la riproduzione di opere e eh, materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, questa è una roba tipicamente giuridichese, legalese, l'utilizzazione della comunicazione al pubblico, bellissimo, <ride> comunque è consentito per uso personale fare queste cose, cioè riprodurre o utilizzare, purché siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap, attenzione che già ha stabilito una serie di eh, condizioni per poter invocare questa eccezione deve essere per uso personale, okay? quindi non, non ci deve essere un'attività un di intermediazione, vedremo che in alcuni casi è possibile, però una, una società, un'attività commerciale, una copisteria che faccia questo servizio, eh, quindi lo faccia in un ambito eh, non personale, ma commerciale e appunto con, vedete, eh, che, che va a violare anche questo, questo, questa indicazione sul non abbiano carattere commerciale. No? Non, non rientra in questa, in questa eccezione, quindi lo, questa attività può essere fatta per uso personale direttamente dai, dai portatori di handicap, oppure come vedremo per il tramite di associazioni che però so, devono essere rappresentative della categoria e, e estremamente e, diciamo ufficialmente non a scopo di lucro. Eh, ecco, E quest'ultima quest condizione è il fatto che si devono limitare a quanto richiesto dall'handicap, cioè, chiaramente, cioè, il, il, essendo questa una norma di eccezione, l'eccezione è sempre un approccio restrittivo, no? come la norma d'eccezione, cerca di stabilire, di, di sottolineare sempre che è un'eccezione, quindi al massimo il portatore di handicap può fare quelle modificazioni, quegli interventi che sono limitate a quanto richiesto dal suo handicap. Eh, mi sembra anche un po' logico, nel senso che il, il non udente non, ha, non può eh, chiedere o eh, operare verso un, per avere un audiolibro perché non avrebbe senso no? eh, uh -huh. e anche altri casi devono essere appunto legati al, al singolo handicap poi fa riferimento ad un'altra norma una norma secondaria, cioè con decreto del MIBAC, che è sempre il ministero, del, il ministero della cultura dei beni culturali è il ministero competente in queste materie, anche in materia di diritto d'autore eh, sono individuate le, ca le categorie di portatori di handicap di cui al il comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari, nonché ove necessario le modalità di fruizione eccezioni. Quindi cosa succede in questi casi? Eh, vabbè, per chi non ha dimestichezza con eh, le, le norme giuridiche, questa è la norma primaria e poi si fa riferimento per la sua attuazione ad una norma secondaria che è una, quasi sempre un decreto ministeriale che va ad un livello di dettaglio maggiore e lo dobbiamo vedere, perché se vogliamo capire bene come funziona, eccolo qua, l'ho tagliato un po' per non renderlo troppo lungo, però il, il decreto ministeriale 239 del 2007 eh, consta in soli due articoli, quindi non è così lungo, lo possiamo vedere tutto, l'articolo 1,2 dice che la riproduzione e l'utilizzazione della comunicazione al pubblico di opere e di materiali protetti si attuano attraverso la registrazione audio su qualsiasi tipo di supporto delle opere oppure l'impiego di dispositivi di lettura idonei per gli ipovedenti oppure la, sotto, la sottotitolazione delle opere, dei materiali protetti visualizzabili e comunque la trasformazione in un formato elettronico accessibile con le tecnologie assistite secondo questo, quanto previsto da, dalla legge 4 del 2004 recanti e disposizioni per favorire l'accesso ai soggetti disabili agli strumenti informatici. Immagino che questa sia una norma che Andrea conosce quasi meglio di me. E, ehm, e come vedete quindi, qua già dà delle indicazioni più pratiche, più concrete su cosa si può fare e come si può fare no? Quindi registrazione audio su qualsiasi tipo di supporto delle opere o l'impiego di dispositivi di lettura idonei per i provvedenti, la sottotitolazione, via dicendo quello che stiamo facendo sostanzialmente adesso l'articolo 2,1 quindi l'articolo successivo ha due commi Esatto, li ho riportati entrambi. Il comma 1 dice che al fine di renderne accessibile il contenuto alle persone con disabilità sensoriali, la riproduzione e l'utilizzazione della comunicazione al pubblico di opere e materiali protetti può anche essere effettuata per il tramite delle associazioni e delle federazioni di categoria rappresentative dei beneficiari che non perseguono scopo di lucro, sulla base di accordi stipulati ai sensi dell'articolo. E quindi fa riferimento a un'altra norma. Quindi, purtroppo il. il tecnica giuridica del nostro legislatore è questa, molto, molto barocca e molto contorta, molto quindi una norma primaria che fa riferimento a una norma secondaria, che a sua volta fa riferimento ad una norma primaria, veramente un, un, una perversione non da poco, comunque vedete che una delle, una delle possibilità è diciamo, l'unico caso in cui il, il portatore di handicap può eh, fare un, un una di queste modifiche, una di queste riproduzioni senza doverlo fare personalmente è quello di appoggiarsi a una di queste associazioni o federazioni di categoria che devono essere rappresentative dei beneficiari e non devono perseguire scopo di lucro e devono farlo sulla base di accordi, di specifici accordi che sono accordi ovviamente tra queste associazioni e i, ehm, i titolari dei diritti, quindi le, gli editori direttamente oppure le associazioni degli editori. Dice il comma 2 poi di questa norma, e questo mi sa che ho finito di, di leggervi noi, noiose norme, ehm, gli accordi di cui è comma 1 sono volti a consentire l'esercizio dell'eccezione di cui è all'articolo 71 bis, che è quello che abbiamo letto, il primo, la prima norma, la cosetta prima norma primaria, e dovranno prevedere la definizione di procedure che consentono alle predette associazioni e federazioni di convertire i file all'uopo loro forniti dai titolari dei diritti in formati idonei ad essere utilizzati secondo le finalità e nei modi previsti dal precedente articolo 1, e di consegnare il prodotto di tale attività alle persone che dimostrino di possedere i requisiti soggettivi richiesti. Sul discorso dei formati non, cioè, si apre un vaso di Pandora, su cui mi, mi contengo perché io ne farei una questione più che altro appunto, legale, ci sono normative, eh, il codice, ad esempio il codice dell'amministrazione digitale. Eh, prevede che in alcuni casi appunto debbano essere usati formati aperti, formati standard e via dicendo, Andrea su queste cose qua ne sa molto più di me, però so appunto quanto lui impreca tutte le volte che deve mettere le mani su file che eh, sono volutamente forniti in un formato eh, triptico, oscuro, non, non, non facilmente leggibile, no? ecco quindi il discorso della del, conversione dei file è già stato preso in considerazione, calcolate che queste sono le norme del 2007, appartengono già a un mondo che è molto diverso da quello a cui siamo, a cui siamo abituati noi oggi, cioè certe tecnologie non c'erano, la stessa stessa internet aveva una, aveva una, una, una, una struttura, un'utenza un, un diversa, Era, non c'erano i social o comunque i social avevano appena appena eh, fatto breccia nelle nostre vite. Le criticità di questo sistema sono queste tre principali: che vabbè, anche qua per ognuno ci sarebbe da fare una lezione di 20 minuti, però allora in generale questa cosa. Ce ne cinque! Sì, sì, sì, ho visto, visto, visto, ho visto, ho sì, visto. Sì, sì, no, ma sto finendo. <ride> allora, le criticità di questo sistema sono. Queste tre, allora innanzitutto l'ho già detto la prima, essendo norme eccezione hanno tutto un approccio restrittivo, no? Cioè il linguaggio è tutto al negativo, perché in generale la regola è che ci sia sempre il diritto d'autore, allora io ti devo dire che in alcuni spiragli ti puoi muovere, però devo poi spiegare tutti i vari confini di questi spiragli in cui ti puoi muovere, e poi non è previsto un obbligo per gli editori di mettere a disposizione l'opera? ma è l'utilizzatore che sa la deve procurare, quindi poi per fortuna ci sono degli accordi come vi ho detto che in alcuni casi mettono in comunicazione le, le associazioni portatrici di interessi con i titolari dei diritti, però non c'è un obbligo da parte degli editori di fornire, quindi tu, tu eh, utente portatore di handicap ti devi fare lo sbattimento, passatemi il termine, di trovare l'opera, recuperarla e poi una volta che l'hai trovata puoi sfruttare quella eccezione per fare l'attività che l'eccezione consente. Insomma, è questo come dice Carla Zudas che, cito in un saggio ben, ben scritto su questo argomento, tutto ciò risulta quanto mai anacronistico in un panorama in cui una copia digitale di un testo potrebbe essere messa a disposizione dei portatori di handicap direttamente dagli editori ad un costo minimo. Quindi, vedete com un po', come siamo rimasti indietro. Alcuni editori, tra l'altro, questo lo aggiungo con un bel punto di domanda, sono convinti, non ho mai capito sulla base di quale convinzione che la mera digitalizzazione di opere generi a loro favore un nuovo diritto, solo perché hanno digitalizzato un file, un libro che era in un formato l'hanno portato in un altro formato, allora pensano di vantare un nuovo diritto su quell'opera, cioè si allunga il copyright in qualche modo, altra, altra cosa bizzarra. Niente, rimando alle slide, nel senso che ho fatto riferimento ad altre fonti normative importanti, uno è il trattato di Marrakesh per facilitare l'accesso ai testi pubblicati dalle persone cieche con incapacità visive o difficoltà ad accedere al testo stampato. È un trattato che è stato sottoscritto a giugno del 2013 eh, all'interno della WIPO, cioè l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, ed eh, è stato ratificato neanche tanto tempo fa dall'Unione Europea, il primo ottobre del 2018. Um, ho fatto, come vi ho detto, una ricostruzione del quadro normativo sul mio blog, oggi l'abbiamo diffusa già sui miei canali social, Andrea l'ha replicato, se cliccate su qua arrivate proprio al, al, al, a questo mio posto in cui ho ricostruito il quadro normativo. E poi vi invito a eh, fare un po' di approfondimenti: nel senso che, ehm, allora, io ho scritto un capitolo in diritto d'autore e licenze open nell'attività didattica, non parla strettamente della questione della disabilità però dà un quadro più, più completo e ampio di, delle cose che abbiamo detto oggi, cioè allarga un po' il focus e vi fa vedere quali sono in generale le libere utilizzazioni che entrano in gioco nell'attività didattica. Invece sul tema di oggi, il testo secondo me più completo è questo, di cui ho già citato un passo che è quello della Carla Zundas, che è una collega giurista che ha partecipato, ha scritto il capitolo eh, giuridico diciamo, di questo manuale, di questa raccolta di saggi, e si intitola I, I bisogni educativi speciali, il diritto all'istruzione in una prospettiva inclusiva. Purtroppo di questo volume non c'è una versione, il mio è liberamente accessibile qua, di questo invece ho trovato solamente l'indice, quindi bisogna andarlo a recuperare attraverso i canali classici. Eh, vi ringrazio, spero che abbiate piacere poi di rimanere in contatto con me, io faccio un po' di attività di divulgazione costante su questi temi, quindi per chi volesse rimanere aggiornato e vedere altre iniziative, i canali migliori sono la mia pagina Facebook, il mio canale Twitter, e anche LinkedIn se volete grazie a tutti e lascio la parola agli altri relatori molte grazie per questa presentazione così ricca di spunti e appunto ci porta esattamente a, a una specie di punto di, di svolta insomma l'adozione del trattato di Marrakesh che è comunque è entrato in vigore e diciamo la, la, la cui adozione è partita dal 1 gennaio del 2019 effettivamente è uno dei punti importanti nella storia di questi, eh, di questi processi di accessibilizzazione se potessimo dire così no? la stessa cosa si può dire della legge stanca quella del 2004 in effetti molti dei punti cardine eh, e dei, delle leve di cui tutti noi disponiamo per promuovere eh, delle forme di accessibilità eh, maggiori sono, appunto, risiedono appunto in questi in queste, diciamo, paletti normativi eh, dei quali disponiamo. La questione è mh, tuttavia piuttosto complessa, nel senso che eh, effettivamente la restrizione all'uso personale oppure il fatto di ehm, limitare ad alcune esponenti, enti e associazioni la possibilità di ricorrere a delle copie digitali o a delle copie trasformate così da renderle accessibili, Crea un problema perché noi stessi all'università da anni lavoriamo in questa direzione: da anni trasformiamo in file audio dei testi per gli studenti che hanno dei problemi di accessibilità rispetto ad un testo scritto o perché hanno una disabilità visiva o perché disporre del file audio permette allo studente, come dire, di, di non leggere il, il file ma di ascoltarlo canale preferenziale per lui o per lei per accedere ai contenuti di quel, di quel file. Per cui però ci rendiamo anche conto del fatto, e questa è stata una questione che si è posta in maniera molto stringente in questo, in questo periodo, che mh, non sempre c'è una disponibilità da parte dell'Associazione Italiana Editori e degli editori anche che non fanno parte dell'Associazione Italiana Editori ad andare incontro a queste esigenze. In questo senso abbiamo molto lavorato, abbiamo costituito dei tavoli di lavoro, noi delegati proprio con l'AIE, proprio nella direzione mh, della costruzione di mh, risorse accessibili e fruibili per i nostri studenti, anche perché non c'è niente di meno commerciale che la fruizione di un testo per uno, uno scopo di studio, come succede ai nostri studenti. Che peraltro, proprio in virtù di quell'osservazione che facevi tu, Simone, rispetto alla fruibilità individuale, in molti casi hanno maggiore accesso di quanto non abbiamo noi come servizio di supporto agli studenti in Ateneo alla coppia, proprio in virtù di questo principio, diciamo, della restrizione massima possibile no? di fruizione mm. di, quella, di quella risorsa. Quindi eh, effettivamente, questo è un tema di grandissima importanza e pur avendo avuto delle indicazioni di carattere normativo come abbiamo visto in parte non coerenti con un'idea di accessibilità ma in parte comunque molto chiare nel definire che pur dentro un'eccezione quell'eccezione può e deve essere perseguita non sempre i comportamenti corrispondono, non sempre la disponibilità a rendere fruibili delle copie per i nostri studenti per esempio si propone quindi mh, è un tema davvero di diritto allo studio non solo di diri <ride> è, quindi è diritto, quindi è il diritto di leggere come eh, step essenziale e imprescindibile del diritto allo studio anche in questo caso se lo guardiamo in una prospettiva come dire, interna all'università che naturalmente non è l'unica mm. eh? anche perché mh, mh, in passato si sono create delle aperture nella relazione con l'Associazione Italiana Editori che hanno riguardato magari altro tipo di possibile letteratura, mm. letteratura d'evasione e quant'altro, meno apertura abbiamo riscontrato proprio nella, in relazione a quelli che sono invece dei, ehm, dei manuali, dei testi, della la cosiddetta saggistica, non so come dire, quindi come a, a segnalare che se si trattava in una certa misura di un potenziamento o di un ampliamento di generi letterari ampiamente fruibili, allora questo processo poteva avere un senso quando invece si fosse trattato di prodotti culturali di nicchia, come accade che siano alcune delle fonti sulle quali per esempio i nostri studenti studiano, questo tipo di disponibilità era molto meno ampia, quindi grazie molte per questo inquadramento, davvero è un tema direi caldo, molto caldo, anche perché nel momento in cui, come è stato in questo periodo, la questione della fruizione del sistema bibliotecario non è così agevole o così facile come in altri momenti, è chiaro che la disponibilità di eh, file accessibili o di prodotti digitalizzati avrebbe reso un grande servigio a chi si trovava a distanza, a chi eventualmente non avrebbe potuto, non ha trovato il modo no, di accedere ai testi che invece sarebbero stati indispensabili per poter portare a termine anche lo studio in vista di un esame. Per cui anche solo da questa piccola angolatura che io posso offrire rispetto a questo tema penso che come dire, ci troviamo di fronte a una questione che strategicamente è della massima importanza cioè, è chiaro che per discuterla occorre discutere come giustamente tu dicevi il modo stesso in cui è stata costruita, sono state costruite le norme quindi in pratica la prima slide che ci hai proposto insomma è è quella che mette la questione eh, nei suoi termini essenziali. Um...